Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi, oggi vi spiego da zero VideoPad Editor Video, come usarlo Allora, innanzitutto iniziamo ad aprire VideoPad Editor Video Ragazzi, questo è un programma semplicissimo Professionale, se volete editare video mm, Abbastanza semplici Così per montare... Un video, delle canzoni oppure fare una sovrapposizione tipo immagine su un video oppure scritte su un video e, e così via. Allora, iniziamo prima ad inserire il nostro file mp4mkv.ab. Come volete voi. Allora, io adesso prendo un gameplay che ho fatto tipo un gameplay diciamo così su metro exodus una scena piuttosto cinematografica diciamo così che io sto camminando in questa tempesta che sembra proprio perfetto per fare un bellissimo video allora come potete vedere La tempesta, il protagonista, la pioggia, il vento, tutta sta roba qua, io con la maschera, il lampo. E adesso vorrei fare una cosa. Allora, iniziamo prima, non so, a una bella entrata ad effetto. Facciamo così, io clicco qua sopra, qui possiamo impostare, aspettate adesso vi faccio vedere, durata di salvenza in entrata. Allora, imposta, come potete vedere, visto? Avete notato? Bene. Ora, se adesso la, la voglio un po' prolungare in questo modo, la dissolvenza in entrata ci metterà più tempo. Ecco. Visto? Bene questa è la queste qui queste cose qua sono come dire la base tanto non vi preoccupate imparerete presto a usare videopad di titolo video, pad, video. Io sono anni che lo uso e uff, posso anche usarlo ad occhi chiusi tanto è facilissimo eh. però adesso la videopad vorrei tanto passare ad un altro uh, programma che sarebbe Premiere, eccolo qua e anche qui conosco abbastanza le basi però devo Ancora smanettare un po' e imparare. Allora. Okay, questa possiamo anche metterla ripristinarla come prima. Ecco qua, perfetto. E adesso facciamo così. Mm, vediamo. Un effetto video. Allora rallentatore. Pure mi piace. allora. Dissolvenza in entrata. Io che mi guardo intorno e premo, premo, L, L, per tagliare. Sto ancora camminando, camminando e camminando e mi sto guardando così, vedo i lampi. Ok, premo di nuovo L, attenzione, cambia velocità della clip e posto di 6 mettiamo 3 in posta. Andrà più velocemente, adesso vi faccio vedere. Visto? Così così. E adesso voglio provare di nuovo a cambiare la velocità della clip e mettiamo boh. 9 in posta. va più lento ok? E già perfetto ok adesso cambiamo anche il filtro dell'immagine quindi possiamo andare su FX più usciranno questi effetti quindi adesso metto bianco e nero Ok, ricominciamo. Ok. Visto che da un colore passato al bianco e nero così, a caso, possiamo direttamente premere qua sopra e aggiungere così una transizione. Che significa? Io adesso posso mettere qualsiasi transizione, la forma, il rettangolo, uh, far rimbalzare, così così. Però in questi casi, quando passiamo da un colore all'altro, io direi di fare direttamente una dissolvenza in entrata a destra. Ok, e guardate cosa esce. Non avete notato nulla? Guardate un po' come cambia il colore con una bella dissolvenza. Guardate qua bellissimo. Colore e non colore. Questo è un capolavoro. E proseguiamo. Guardo sempre il tuono. Vediamo un attimo. Il tuono buh. e ritorna il colore. Aspettate un attimo ritorna il colore quindi possiamo rimuovere questo effetto bianco e nero visto tutto sincronizzato io che ammazzo un insetto continuo a camminare di nuovo ora parlando dell'audio l'audio più o meno non si sente. e adesso vorrei amplificarlo. Quindi, che, che cosa facciamo? Facciamo così. Ricominciamo. Su FX, quindi un effetto uh, riguardo all'audio. Amplifico. Da 100 metto... Aspetta, adesso dobbiamo prima sentire. Ok. Perfetto. Ok, lo state sentendo voi? Bene, adesso non lo sento io. Perfetto, vai. Da 100, 121, facciamo così, 121. Ecco qua, questa scena, il fatto dell'audio Possiamo direttamente ehm, Cambia velocità della clip mantieni, no, in invariato, no Imposta Così l'audio non segue il video al rallentatore Così è più bello Pure è la stessa cosa anche qua quindi cambia velocità della clip: mantenere tono audio. Qua è tutto buggato, non lo so che sia. cosa è successo. Ok, adesso sto correndo E metto, su so, una canzone Una canzoncina qualsiasi L, così facciamo Un taglio Su apri Mi sto insegnando le basi Tutte quelle cose che fanno All'inizio uh, Molte persone, quindi Metto una canzone a caso Tanto non me la ricordo uh, Vediamo questa Queste sono tutte co Non copyright non no, è no, no, perfetto andiamo allora l'audio lo mettiamo qua sotto sempre nella timeline però su un'altra traccia e adesso vediamo possiamo anche abbassare il volume così per non stonare nessuno ok, fino a qua finisce il video, io adesso posso direttamente fare così, all'entrata l'audio è uscito benissimo, noi invece all'uscita, guardate un po' come finisce, Questo così finisce, così, così finisce, quindi mettiamo un, aspettate, dissolvenza in uscita, ok, ecco, Così scende piano piano fino a finire. Quindi ecco qua. Ecco qua. Lo stesso vale anche per il video. Quindi. Dissolvenza in nero. Eccoci. C'è un suono. C'è un suono piuttosto sgradevole, quindi vorrei rimuoverlo. Quindi ecco cosa sto facendo adesso noi vogliamo scollegare l'audio dal video. Quindi scollegare dall'audio fatto. Cioè, ce lo dice direttamente. Quindi cancella, continuo. Ah. <ride> Lo stesso vale anche per Spazio insufficiente Allora ci penso io Dissolvenza in nero pure qua Quindi dissolvenza anche qua Ok piano piano La canzoncina Adesso cosa significa? Se adesso faccio partire l'ultima parte esce così, poi esce un uh, un frame, un freeze e poi uh, un rumore sgradevole. Quindi elimino tutta sta roba. Cella. Perfetto dissolvenza in nero la prolungo un attimo così oppure possiamo fare cancella qua cancella qua ecco qua e dissolvenza in nero ok perfetto adesso è è venuto così, abbastanza bene, possiamo dirlo, allora, ok... Bene, allora, cosa c'è da fare? Allora, vediamo un po', qui abbiamo spiegato gli effetti, l'audio, le tracce, la timeline, dove inserire uh, il video. E adesso, se, non so, io adesso vorrei anche aprire la cartella e mettere questo effetto con lo schermo verde eccolo qua qui dove corro mi raccomando se fate così sostituisce quella eh, traccia audio questa qua se invece la mettiamo sopra la traccia 2 ecco come potete vedere l'audio sta qua che l'audio di queste clip è inutile Quindi adesso la tolgo Come potete vedere l'ho modificata io stesso C'era solamente scritto um, eh, C'era solamente lo slash e il logo di Twitch il Follow me l'ho scritto io Facendo l'effetto macchina da scrivere E poi l'ho fatto sparire Visto? Ok quindi, come funziona? Io adesso vado su effetti schermo verde, 118, 119, 120, 121 è sempre il numero che fa per lo schermo verde su video. Quindi, ecco qua. Lo mettiamo in alto. Sì. E vai. Anche qua sopra. Ecco L lo tolgo. Lo tolgo meglio. Ok. Detto questo. Ho spiegato l'effetto. L'effetto dello schermo verde. Le transizioni, l'audio, come amplificarlo, come tagliare la clip, come modificare il filtro del video. E adesso. Queste sono le basi, poi più avanti spiegherò altre cose. Quindi, io adesso esporto il video, file video, scelgo la cartella, metto desktop, salva. Il titolo lo cambierete una volta esportato, riempimento sfogatura. questa è la nuova versione, giusto? No? Stendi, che è meglio costante 60 fps ragazzi qui mi raccomando fate attenzione che sfrutterà molta della CPU quindi il processore lo sfrutterà parecchio e crea a me ha quasi fatto perché ho un buon processore della MT. ecco qua Chiudi, eccolo qua. ecco che arriva la parte che io inizio a correre e finisce qua quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione se avete bisogno di un altro piccolo aiuto come usare videopad Titolo per video: perché io ho spiegato le basi, quindi da zero per quelle che aprono la prima volta i Videopath sma ci smanettano un po' su e dicono: Aspetta, ma io voglio mettere un filtro, voglio mettere un effetto, voglio mettere lo schermo verde. Fate quello che volete, però mi raccomando, esercitatevi. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Uh, lasciate like se vi è piaciuto il video se vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao